Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti nuovo video vlog barra come state? Spero bene allora questo video è per parlare un po' con voi sempre che la telecamera non faccia scherzi, intanto mi metto di così perché sennò non vedo cosa sto facendo ok si sì, sta registrando dunque vi volevo dire che tra un poco faccio il letto lo faccio insieme a voi, fatto bene e poi vabbè in un altro video parleremo di prodotti top perché per adesso non ho idea di cosa combinare di cosa fare di dirvi allora ehm, ho mangiato ho fatto tutto quanto non ho, non ho ancora lavato i piatti non ho idea di quando li laverò però per dettagli niente ragazze e eh, eh, ragazzi miei io adesso vi lascio e ci vediamo dopo per fare il letto a dopo ragazzi non ho detto nulla però pazienza ecco qua letto disfatto ora lo facciamo assieme dai Buona visione, ragazze, ciao! Vediamo un po' come sistemare questo letto. Allora appena fatto il letto potete vedere di tirare la cam Questo allora, è il mio letto fatto E niente Io lo so il cuore ho messo un po' così Ancora che l'ho ma Adesso lo aspettiamo Aspettate un secondo Ok Vabbè peggio di così non si può e niente Questo è il mio letto fatto E, e basta Sperando che poi Questo questo video vi possa piacere e che aspettate che mi metto un po' così ok ehm, cosa ho fatto oggi? Nulla di che ho fatto prima un video e adesso lo sto registrando quest'altro e nulla si sì, lo so lì vedete tutto il casino che è, ecco qua questo è tutto il casino che tra poco sistemerò ok a parte questo casino che vedo io qua dietro le mie spalle ma vabbè dettagli questi sono dai sistemiamo un po' insieme va. questo è da mettere da buttare poi tutto questo vedete cos'è il mio colutore che avevo recensito poi quest'altro qui della colgate quest'altro è da, da buttare via perché avevo già recensito un sacco di volte e niente dai ma dopo anzi a, a un altro video al prossimo video ragazze, vi voglio bene ciao ah mettete un like se questo video vi è piaciuto un commento e supportatemi con un'iscrizione appunto oltre che il like e attivate la campanella ciao